In questa prima pratica che vi propongo eh, faremo un semplice esercizio, l'esercizio della respirazione di pancia, così come è insegnata da Tiknatanna, che è molto, è molto utile per affrontare sentimenti forti come la paura, l'ansia, l'angoscia. Lui, Ticadano, fa, fa il seguente esempio in, altri, in, in certi discorsi. Lui dice, se noi osserviamo un albero quando c'è una tempesta, se vediamo la cima di quest'albero, eh, notiamo che i rami, le foglie, si agitano tantissimo per il vento. Ma se osserviamo la base dell'albero, questa base è stabile. E lo stesso dobbiamo fare noi quando siamo in preda a eh, sentimenti che, che sono in grado di agitarci. Eh, dalla testa, cioè dai pensieri, dobbiamo dirigere la nostra attenzione verso la pancia, fare come l'albero. Questo peraltro ha anche un fondamento diciamo, neurologico abbastanza solido. Vabbè, non c'è tempo di parlarne oggi. E quindi vi invito a prendere una posizione adatta alla, alla pratica sul vostro cuscino, panchetto, sedia o materasso. Dove siete? Con una schiena eretta ma non rigida. Spalle aperte, rilassate parte posteriore del collo distesa, quindi col mento più vicino allo sterno, atteggiamento di curiosità e di apertura a livello mentale e con questa postura fisica ma anche mentale ci prepariamo ad ascoltare tre suoni di campana che nella loro chiarezza e semplicità ci aiutano a tornare al qui e ora. Anche se la qualità della trasmissione audio sul suono della campana magari non sarà proprio ideale. Dopo aver ascoltato la campana, porto la mia attenzione verso il respiro. Questo movimento incessante che è già presente, di aria che entra nel corpo ed esce. Il respiro è un movimento del corpo e della mente spontaneo che non dobbiamo forzare. E con l'ispirazione e l'espirazione dirigo la mia attenzione verso fenomeni particolari così come ci insegna questo tipo di pratica. In questo caso ispirando porto l'attenzione giù a livello della pancia, espirando la mantengo sempre sulla pancia. Ancora così, cercando di mantenere questo tipo di attenzione. Ispirando porto l'attenzione giù verso la pancia, ispirando rimango a livello della pancia. Ispirando sono consapevole del sollevarsi della pancia. Espirando sono consapevole dell'abbassarsi della pancia. Pancia che si solleva, pancia che si abbassa. Pancia che si solleva, pancia che si abbassa. pancia che si solleva, pancia che si abbassa. Ispirando, sento se la mia respirazione è veloce. O superficiale espirando sono consapevole che la mia respirazione è veloce o superficiale dentro veloce fuori veloce Ispirando sono consapevole che la mia respirazione, che la mia ispirazione si sta calmando. Espirando sono consapevole che la mia respirazione sta diventando via via più lenta. Più calma, più lenta. Osservo solo questo fenomeno senza volerlo forzare respirazione via via più calma, respirazione via via più lenta. Ispirando sono consapevole che la mia paura, quel poco, quel tanto di paura che avevo quando ho iniziato a praticare si sta riducendo. Espirando sono consapevole che la paura si sta riducendo. Ispirando sono consapevole che la paura mi è passata. Espirando sono consapevole che la paura o la rabbia o l'angoscia mi è passata. Paura passata. e non distraggo mai l'attenzione dal movimento della pancia. Ispirando, sono consapevole della mia stabilità. Espirando sorrido alla mia stabilità. Stabilità, sorrida. Sono consapevole della stabilità, sorrido la mia stabilità.